e che sul mio blog www.nutrizionistabrescia.com potete trovare tutti i miei contatti. Oggi parliamo di ipertensione, una patologia che pur rimanendo silente può portare gravi danni all'organismo. Esiste una dieta specifica costruita per combattere l'ipertensione. Si chiama dieta DASH. DASH è un acronimo inglese che significa strategie dietetiche per fermare l'ipertensione. Esistono due tipi due versioni di questa dieta la dieta standard in cui abbiamo un apporto di sodio massimo di 2,3 grammi e poi invece la dieta a basso contenuto di sodio in cui si cerca di stare sotto il grammo e mezzo di sodio ehm, per avere un'idea un confronto le linee guida italiane per una popolazione sana consigliano di non superare il cucchiaino di sale aggiunto per tutta quanta la giornata. Un cucchiaino di sale corrisponde a 2,4 grammi di sodio. Qui nella dieta standard abbiamo 2,3. Oltre a eh, limitare il sodio, la Dieta Dash si prefigge anche lo scopo di aumentare la quantità di calcio, di potassio e di magnesio, minerali molto importanti per il controllo della, della pressione arteriosa. Cerchiamo di capire un po' come funziona questa dieta. Prima di tutto, la dieta non elimina definitivamente alcun alimento ci sono soltanto alimenti favoriti e alimenti sfavoriti quelli da mangiare il meno possibile ma non c'è bisogno di eliminare nulla a seconda della eh, versione della dieta che stiamo facendo se quella standard o quella a basso contenuto di sodio le limitazioni possono essere più o meno forti ma ripeto non c'è bisogno di eliminare nulla la base della dieta DASH è la dieta mediterranea quindi ci baseremo sugli alimenti che già conosciamo e che abbiamo già visto in un altro video. Alimenti troppo spesso sottovalutati, ma allo stesso tempo preziosi in questo caso, sono i cereali integrali. Eh, soprattutto eh, quelli usati poco, oltre la pasta e il pane, anche l'orzo, il farro, la vena. Questi alimenti sono miniere di minerali, soprattutto eh, magnesio e potassio, che sono quelli che ci interessano, e di fibra. Quindi... Tutto questo aiuta a gestire l'ipertensione. Anche la frutta secca è un ottimo snack, ovviamente a patto che non sia salata, diventa controproducente in quel caso. La frutta secca in generale è molto ricca di minerali, abbiamo le mandorle ricche di calcio, e i pistacchi ricchi di ferro in generale, comunque magnesi e potassio non mancano, non manca la fibra. Il consumo regolare di frutta secca aiuta a gestire l'ipertensione, nonostante sia un prodotto piuttosto grasso. Eh, per, anche perché generalmente comunque la quantità di frutta secca mangiata in un unico pasto non è che sia troppo ampia. I legumi sono un'eccellente fonte di fibra e di minerali e andrebbero consumati due o tre volte alla settimana addirittura al posto dei prodotti animali. Un consumo regolare di fagioli, ceci legumi in genere assicura una dieta equilibrata ed efficace contro l'ipertensione. Infine, per quanto riguarda almeno i prodotti vegetali, gli oli. L'olio principale deve essere l'olio extravergine d'oliva. Eh, gli altri tipi di olio eh, sinceramente li sconsiglio perché apportano gli stessi grassi della frutta secca e si rischia di esagerare. In ogni caso è comunque un prodotto molto grasso e la quantità ovviamente deve essere relativamente limitata. Per quanto riguarda i prodotti animali, la discriminante è eh, la quantità di sale e anche magari di grassi nell'alimento. Per esempio il latte può essere consumato abbastanza tranquillamente, è una buona fonte di calcio, è una buona fonte di proteine, quindi è un buon alleato alla lotta all'ipertensione. Eh, magari andrebbe scelto parzialmente scremato o scremato. Così pure i formaggi, bisogna fare attenzione ai formaggi soprattutto stagionati, che sono molto grassi, e eh, anche spesso molto salati quindi sono controproducenti eh, se pensiamo alla pressione arteriosa ovviamente lo stesso discorso si può fare per la carne bisogna sceglierla accuratamente per evitare di eh, aumentare troppo il contenuto di grassi nel nel piatto per esempio un, un taglio di carne rossa magra è fattibile meglio se scegliamo la carne bianca per quanto riguarda il pesce qui in realtà il pesce diventa un po' più complicato perché i pesci grassi sono spesso anche molto ricchi di omega 3 che fanno bene alla pressione arteriosa fanno bene alla salute del cuore in generale quindi ehm, dal punto di vista dei pesci un consumo eh, un paio di volte alla settimana di pesci grassi, pesci azzurri soprattutto eh, può portare benefici per quanto riguarda invece i grassi specifici animali, quindi il lardo e lo strutto, ovviamente vanno consumati il meno possibile. Andrebbero anche limitati tutti quegli alimenti dolci, i prodotti da forno, i prodotti molto elaborati, perché sempre molto ricchi di zuccheri e di grassi e questo favorisce l'ipertensione. Infine una nota sull'alcol. Ho già pubblicato tempo fa un video di, eh, specifico sull'alcol, vi, vi rimando a quel video per gli approfondimenti. In questo caso... Voglio soltanto sottolineare che l'alcol è ehm, ovviamente sconsigliato anche in caso di ipertensione. La dieta DASH si compone quindi degli alimenti genuini della dieta mediterranea, puntando però molto di più sui prodotti vegetali piuttosto che sui prodotti animali e limitando il più possibile il consumo di sale aggiunto. E in queste condizioni si è dimostrata molto efficace per gestire l'ipertensione. Bene, spero che questo video sia stato d'aiuto. Se volete farmi sapere la vostra esperienza o comunque quello che ne pensate, scrivetemi qui sotto. Io sono Giuliano Parpaglioni, eh, se vi piacciono i miei video iscrivetevi al canale, noi ci vediamo la prossima volta. Un saluto a tutti!